Vito? Vito, Vito, Vito, Vito, rispondi, Vito, Vito, oh, oh, tu che sei? bestia, Vito, scusa, no, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va, allora, oh, che ci fai qua, no, ah, uh, che va? ci fai qua tu? È allora, diversa senti, la situazione. Allora io mi chiamo Angelo, provengo dalle lontane lande della Luigi vs Angelo, questo lo sai bene, origini quali, so, so Per chi favore sei, che io... Eh. So allora, chi sei, perché cosa ci fai qua e è Allora, a me hanno mandato un invito, invito alla festa. Eh. Salva Babbo Natale, pensavo fosse un nome vedere. tipo simpatico per andare alla festa in maschera prima di Natale roba così diciamo eh, No E che ci fai qua se stavo invitato con No, tue. io sono stato mandato in missione eh. dalle alte sfere del Polo Nord Ah Cioè dal Polo Nord al Polo Nord sono andato, quindi pensa che è tragitto Per salvare Babbo Natale effettivamente è sparito <ride> <ride> Cosa ridi? Cacchio ridi eh? Mi sì, scemo allora riprendiamo un attimo, ah. Quindi, te sei partito al polo nord? E ti sei fatto tutta, tutta la, la circonferenza della terra, e sei tornato al polo nord? No, ho fatto 200 metri di viaggio dalla casa di Papa Natale a qua. Ah ok. Perché lo stavo cercando. Ah ok. E Quindi dove... io mi chiedo, scusa un attimo, com'è possibile che quel panz... panzone pazzurdo di Babbo Natale ogni anno si perde? Esatto, pure l'anno scorso pan... ci siamo trovati... Ma ah, no, aspetta! L'anno scorso non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il suo manichino. Babbo Natale, Babbo torna, Natale. In città. torna in Vieni città. Vieni a donarci torna la felicità. Felicità. Yee, yeah, yee, yeah, yee. Yeah. La, la, la, ora ci vediamo i regali. Non ha funzionato. L'anno scorso ci ha truffato il signor della zucca, il signor di Halloween, là, come cacchio si chiamava. Quindi forse... È è, suspicious, è, suspicious, e quindi cioè hanno, ci hanno rimandato di nuovo per salvarlo. Allora, mi hanno mandato... me. Tu sei, sei venuto qua pensando fosse una festa, tu sempre fissato con i dolci, sei il cretino. Aspetta, qui c'è un bottone giallo con che... premi per i crediti. Che... Comunque questo qua è un mio manichino per um, distrarre... Ah, yeah. <ride> Andiamo, vai, a, a Snowy Christmas, Christmas. Eh. Have fun. Dove andiamo? Allora, dobbiamo, eh, dobbiamo esplorare poi... un pochino le case perché... Regali, regali di Natale Regali allora. di Natale, oh, wow! Natale. C'è Germano Mosconi qua Vieni, wow. Dove, vieni, eh? vieni, vieni, vieni. <ride> no, <sento. Allora. ride> Chiudi la porta perché sennò si arrabbia ecco. Eccolo, allora Prima Oh no! No, no Babbo Natale no. È... No. È... Senza di lui il Natale sarà un disastro. Puoi per favore eh, cercarlo, trovarlo per noi. Eh, il mio vicino di casa eh, potrebbe essere nelle vicinanze. Lui sa di più su dove, dove sia Babbo Natale. Bene. Okay, bene, grazie. Come si chiama? Hai insomma? visto che ho... Yeah. Senti io non voglio <ride> essere ricercato <ride> dalle, dalle no, no, forze no. danesi eh per favore il problema, il problema è che dato che lui è Germano Mosconi ho paura che picchiandolo possa dire cose poco gradevoli alle nostre orecchie Ciao Traduci ho sentito questo. che Santa e Santa Babbo Natale è, è manca Ho delle informazioni che potrebbero aiutarti Ho visto Babbo Natale l'ultima volta bere un drink al pub di Rudolf All Rosso no. Ok. Ti servirà un, uh, un bigliettino per entrare. Ma, ma forse qualcuno ha ne ha lasciato uno al alla piazza del villaggio. Okay. ok. Allora. non eh, cercare quindi. C'è una cassa sotto! Che? Oh. Okay. Qua okay. c'era una cassa. Con dentro okay. la chiave per ah. ticket e the pub. Eh, ora Il possiamo Puoi entrare nel pub di Rudolf. Nasor. No, no, no, Zigno, zigno. Eh. Un drink. <ride> Ciao, ho visto Babbo Natale ieri notte. Lui eh, ha, uh, si è preso alcuni drink io... e poi ha lasciato il lavoro. Ha una chiave di riserva ah. va, per, per la fattoria nella, nel, nello sto scantinato. Storeggio è il magazzino. Ma se la vuoi, de devo avere qualcosa in cambio. È un po' sciocco, ma recentemente ho perso il mio libro favorito. È da qualche parte nel pub. E eh, allora. C non è che tipo levando robe al vaso, no, non possiamo, ok, allora... allora eh, o ruotando poi, oggetti? Tu? Ruotando oggetti magari negli item frame? Tu stai dentro e io controllo fuori, magari. Eh, allora, senti, io ho provato un miliardo di modi, usciamo a cercare aiuto, non ce la faccio più. Ah! Eh, gente! Eh, no, no. Qualcuno... Ah, vado a chiedere a Azzolina, so, la... allora, tu, tu vai da Azzolina, io vado da Germano. Ok, la Azzolina dove eri? Qua? Eh, allora, che aspetta. Aspetta. Ah! oh oh, Germano, dove... vieni, vieni, no. qua, vieni, qua. Germano. vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Cosa vuoi? Zitto, c'è un suono Cosa? Niente, testimoni Geova. Oh. Eh? Aspetta, chi c'è? Oh, c'è un tipo. Aspetta, c'è un Ponguonzo. Salve, Ciao. signor Ponguonzo. Ciao, chi eh. sei? Ponguonzo? Ma lei non ci può aiutare. Mm. Puoi aiutarci tu? No. Oh. <ride> ah, ok. No, non puoi aiutarci, eh... Eh, sai, per caso sai dove mm. si trova il libro? No. Ah, ok. Non... Sai intanto di che libro stiamo parlando noi? Ho oh, l'idea, aspetta, gli possiamo chiedere il luogo. Aspetta, tipo, chiediamo il luogo. Allora, per caso è nelle mensole del, del tizio là? Di Rudolf? No. Ok. No. Io... Allora, aspetta, eh... diciamogli un luogo assurdo, così a caso. Ok. E non eh... è dietro il camino. È dietro il cammino ok, eh, come ha detto sì? No, oh. no. no Cioè eh. sì non è dietro il camino, Ok bene Allora Non, non è dietro il camino, Ok poi aspetta È nella cucina no. di mia zia? No Ok No non è dietro la cucina Aspetta no. lui Allora dice risponde a tutto no Tranne nel relative, Esatto Cioè aspetta oh, quindi no, aspetta, in Non section. è nella soffitta? No Ok allora Ha risposto anche no al camino. Quindi, però, no, al cammino ha risposto sì. Eh, però sì, era sì, anche aspetta. quella negativa. Fai un un'ultima cosa. Eh, aspetta, aspetta, non è dietro il cammino. No. Aspetta, Vabbè, eh, sì, sì. buona giornata. Che... Questo pinguino mi sembra un po' paranoico. Sta mangiando delle patate affinate. Diciamo che lo lasciamo per strada. <ride> Forse è un po' curale, no? Vai. Ma ci segue. Ci... Salve, ci, ci segua, ci segua, andiamo. Allora, ha detto allora, che la cucina. Cioè, ha detto, ma... La zia qua è stata detto... bruciata di Babbo Natale. Esatto. Mentre io controllo la soffitta, perché allora. Intanto... Eh, abbiamo già visto in realtà là sopra, però vabbè Eh, è però controllo però... meglio, ho detto che non è in... in... VITO! Oh no, no! Un barile, c'è un barile qua dietro Un barile Allora Il libro Fantastic Mr. Fox Ok, Fox. bene, credo sia il suo Possiamo buttarlo qua Smetti di mangiare le patate abelenate ah, Vai, butta Non riesco a buttarlo, ok ecco. Grazie per aver, Grazie trovato, per il aver trovato il mio libro Grazie E qui... Possiamo nella storage room Ok, buono Attenzione allora. Storage. Scendiamo giù. Shh, Piano! Calmo. Uno scantinato antico. C'è un libro, c'è un cd. Jingle okay. Bell Fox. Bene. Ok. O Jingle Bell Rock. Allora. Allora. VINO! Eh... Basta! Sei, ti stai ubriacando di miele. L'uata. Dov'è? I factory, qua sotto. Okay. Ho premuto a caso e c'era un barile nascosto ah, nel, nella... Ah, eccolo. Ciao. Allora, allora, facciamoci seguire dal pinguino. Io mentre lascio qui. Venga, signor pinguino. Andiamo. Allora, andiamo andiamo. Su. Allora usciamo. Eh, addio. Bar il barista sta andando in giro. Quindi, adesso che abbiamo la chiave magica delle magiche avventure, dobbiamo andare nella fabbrica. Qual era? No? destra o la sinistra? Ah, davanti invece, ok. La fattoria? Okay, sì, una... la fabbrica. La, la fattoria? Allora, questa è la fattoria oh, dei regali. Oh. Ciao, è oh. bello vedervi venire qua. Avete bisogno eh, di aiuto nel, nella fabbrica? Cuno nasconde eh. una chiave uno in uno dei regali. dei regali. Per favore, trovatela per noi. Allora, io intanto. Ah, no, il cappellino rosso già ce l'hai trovata? Ok, ma. No, okay. eh, allora, che. Sono, sono formato in un elfo. Uh, c'è un passaggio segreto. È un Mi cane! Sono... Ciao si chiama! Una, Ciao. una spada, spada in legno. Ah? Un libro. Qua... Una un peonia. Libro? Cioè, Aiuto, un la... delle fave di cacao. Nata un spana. libro di nuovo. N una una di candela. candela. Dove... Un altro libro. Andare ne... un andare altro non Un altro biscotto. Vuoi venire su Esci dalla caverna. Vuoi cercare? È Esci dalla cella. Ok, basta, scusa. Stacca Allora, se non esci ti, ti bombardo in qualche <ride> modo. Allora, saliamo su. Eh? Serve la chiave. Sei stupida? Okay. Ma no, allora sei stu... Allora, allora, se ti... allora sei in uno di questi regali, regali ti fustigo. Sì, YouTube, eh. sto parlando eh. di tortura. E bro, eh, trovata. Data? Sì, era qua. Io... Stai zitto che poi Babbo Natale ci ammazza. C'è una... ci sono delle stanze. c'è un okay. quadro. ma c'è la stanza eh. segreta. No, mia. c'è un libro. ok. ecco, qua, poi qua c'è il libro incantato dei bambini cattivi. Sì. c'è la stanza dei nostri superiori. c'è una... venite qua.